L'altro giorno, mentre consumavo il mio fantastico pranzo, stavo vedendo questo video di Ferry in cui parla di memoria RAM, quando a un certo punto sento... ...l'acronimo di Compression Attached Memory Module. No Ferry, non si dice module, si dice module. Fatemi flexare il mio inglese. Small outline, dual inline memory module. Cioè... Va bene. Stavo continuando a consumare il mio pasto quando sento... ...in maniera sincrona sul segnale di picco positivo del ciclo di clock, no. perché veniva utilizzato anche il picco negativo per trasferire dati. Devo intervenire. Ora, non dico che Ferry abbia detto quella cosa sbagliando di proposito, penso che lui lo stava semplificando, perché non era quello l'obiettivo del video, era quello di parlare di una nuova tecnologia di RAM, però questo mi dà l'opportunità a me di fare un video. Però è un vlog, quindi devo parlare anche dei miei fatti personali e seguitemi in questa avventura ora, come spiegavo alla mia amica Lucilla il clock vi consiglio di andare a guardare questo video è la presenza e assenza di tensione di sui computer può andare a tre volte, ma dipende anche dalla scheda madre dipende da tante cose che viene attaccato e staccato come un interruttore quindi in un determinato istante il, la connessione dedicata al clock è attiva e poi ci sono determinati istanti in cui non c'è niente e quindi se lo mettiamo tutto su un grafico otteniamo questa simpaticissima onda quadra un ciclo di clock è quello che va da questo punto a questo punto cioè quando la tensione resta costante nel suo livello alto è costante nel suo livello basso ora a prescindere che un computer ha diversi segnali di clock c'è cioè quello del processore, c'è cioè quello della ram, c'è cioè quello del bus diversi clock però questo clock funziona in questa maniera che come spiegava amica Lucilla, che serve a gestire i tempi per trasferimento dati, per decodificare le istruzioni di un programma, per fare tutto. Bene. Tuttavia, l'inesattezza di quel video sta nel fatto che le DDR, DDR sta per Double Data Rate, i cicli di clock utilizzano il picco alto e il picco basso del segnale di clock. Questa cosa non è vera. Per esempio, la mia RAM esce con una frequenza di 3200 MHz, quindi 3.2 GHz. O su queste cose ci torniamo. Quindi, quando dura un intero ciclo di clock basta fare 1 diviso 3.2 e questo ci restituisce qualcosa come un terzo di nanosecondo quindi questo significa che il clock sta nel suo stato alto a metà di quel tempo quindi un sesto di nanosecondo circa e sta nel suo stato basso a un altro sesto di nanosecondo nonostante ciò 300 circa ovviamente sto arrotondando picosecondi sia in un tempo molto breve il nostro computer è sempre un tempo enorme. È, è tantissimo. E quindi, cosa hanno fatto gli ingegneri? Ma non da ora. Da mo'. A un circuito elettronico non interessa lo stato alto, ma quello che interessa è il fronte di salita, ovvero nell'istante in cui la tensione va dallo stato basso allo stato alto. Perché quella variazione avviene veramente a un istante preciso, quasi immediato. Ovviamente, nulla è immediato nella realtà è quello che viene utilizzato non la durata della permanenza in uno stato alto ma il fronte di salita quindi quell'istante in cui c'è quella variazione e questo è quello che veniva fatto nelle vecchie ram single data rate ma nel ddr nel double data rate viene utilizzato il fronte di salita e anche il fronte di discesa quindi si utilizzano le due variazioni che sono presenti in un ciclo di clock per trasferire il doppio dei dati e ovviamente, quando ho visto il suo video ho detto quanti mega transfer farà la mia RAM? Andiamola a scoprire! Se vi ricordate, io ho riassemblato il mio computer di recente, ma la RAM è la stessa. Se volete capire il motivo per cui non ho cambiato la RAM, dovete pescare questo video. La mia RAM, che è una DDR4, è venuta, come dicevo poco fa, a 3200 MHz. Tuttavia, se andiamo a vedere le specifiche, c'è scritto che la velocità SPD è di 2000 133 MHz. Andiamo a scoprire che vuol dire questo SPD. SPD significa Serial Presence Detection, è un modulo presente nelle RAM che comunica al BIOS della scheda madre le proprietà di quella RAM. Comunica la frequenza, comunica la tensione, infatti queste operano una tensione di 1.2 Volt, e comunica anche questi tantissimi numeretti che chiamiamo latenza, ma su questo ci torniamo dopo. Però qui c'è scritto che la memoria è attestata a una frequenza maggiore, una tensione maggiore, con dei tempi di latenza leggermente più alti. Vabbè, quindi cosa ho fatto io? Sono andato nel mio BIOS, ho cambiato i settaggi della mia RAM, ho selezionato il Extreme Memory Profile, profilo 1, che è quello che loro danno di casa, così per avere i settaggi più veloci. Però prima di fare questa cosa mi sono chiesto quanto guadagno in termini di prestazioni. E quindi proviamolo. Ho usato questa suite di benchmark su Linux chiamato, aspetta, come si chiama? Foronix. Me lo dimentico sempre come si chiama. E prendo un programma che ha tutta una serie di test per tutte le cose che si possono testare, io ho utilizzato il Tiny Mem Bench, che sta per Tiny Memory Benchmark, che effettua dei test sulla RAM, testi molto semplici tra l'altro, e restituisce il risultato in megabyte al secondo, quindi misura quanti megabyte al secondo la tua RAM può trasferire. Prima di fare il test Voglio sapere dal punto di vista teorico quanti megabyte al secondo mi posso aspettare. E quindi facciamo qualche calcoletto. Benissimo, allora, abbiamo 2133 MHz e dobbiamo moltiplicare per 2 perché abbiamo la memoria double data rate. Quindi se vivessimo in un mondo ideale, la mia RAM sembrerebbe capace, con questi settaggi, di effettuare 4.2 circa gigatrasfera al secondo. Va bene, però la RAM non funziona da sola, è all'interno di un sistema, quindi in particolare all'interno di una scheda madre. I dati della RAM vanno al processore mediante quello che viene chiamato il front side bus. Come dicevo in questo video, la mia scheda madre è una Gigabyte Z590 Aurus Pro AX, tutte queste belle cose, e Z590 indica il chipset installato nella scheda madre. Andiamo a vedere le specifiche di questo chipset. Boom! La velocità del frontside bus con questo chipset è di 8 gigatransfer al secondo. Quindi il bus non è un collo di bottiglia, almeno nel mio sistema. Però questo è mega transfer. Il benchmark mi dà le informazioni in megabyte al secondo. E come lo converto? Il mio processore è 64 bit, quindi 8 byte, quindi la dimensione del bus è di 8 byte. Quindi per sapere in totale quanti byte vengono trasferiti in un secondo basta moltiplicare i megatransfer per 8 per ottenere che con questa configurazione io riesco a trasferire dalla RAM al processore e viceversa qualcosa come circa 34 gigabyte al secondo. Beh, sembra assai. E quindi questo diciamo, è quello che definisco un upper bound. Upper bound in inglese significa limite superiore è un limite teorico facendo il benchmark ottengo un numero che si avvicina a questo, siamo contenti. Però se io attivo l'Extreme Memory Profile, possiamo rifare i stessi conti in cui qua semplicemente sostituisco il 2133 con 3200 e otteniamo una velocità teorica di trasferimento di 51.2 GB al secondo. Quindi ho eseguito i due test. Prima senza l'Extreme Memory Profile e poi dopo quando ho attivato l'Extreme Memory Profile. Perché quando non attivi l'Extreme Memory Profile la scheda legge dal modulo SPD e mette quei settaggi, quindi quelli là che dice quel modulo. E quindi le prestazioni effettive, quanto si sono avvicinate alle prestazioni teoriche che io ho derivato con queste simpatiche formulette? Prima di andare avanti e dimostrarvi i risultati vi spiego come funziona il test. Prima di fare questo test lo stavo facendo io un piccolo codice in C. Poi ho detto, perché lo farò io? Sicuramente qualcuno l'avrà già fatto. Infatti, questo test utilizza due semplici funzioni DC, memcopy e memset. Memset semplicemente prende un'area di memoria e la mette a un valore che noi stabiliamo. Molto spesso lo si usa per azzerare un'area di memoria, quindi si mette magari 0 come valore da impostare su un'ampia area di memoria. Ora, non so i dettagli implementativi della funzione memset, Penso che funzionerà più o meno in questa maniera. Il numero che noi mettiamo sono quasi certo che viene messo in qualche registro del processore. E la funzione memset trasferirà questo diciamo, valore presente nel registro sulla RAM. E per fare questo deve attraversare il front side bus. Però abbiamo scoperto che la mia RAM è più lenta del front side bus, quindi tutto viene gestito in termini di velocità dalla RAM. E mette quei dati nella RAM. Fine. Memcopy. Prende un'area di memoria dalla RAM e la trasferisce in un'altra area di memoria. La mia ipotesi è che le informazioni che vengono prese dall'area sorgente vengono trasferite sulla cache o sul registro della CPU che poi vengono trasferite di nuovo sulla RAM. Quindi se la mia ipotesi è corretta mi aspetterei che i risultati di MemCopy siano la metà di quello di MemSet. Vediamo se ho ragione. Allora andiamo a vedere i risultati che ovviamente non ricorda memoria ma ce l'ho dietro di me quindi ve li posso commentare. Andiamo a vedere quelli con le prestazioni della RAM settate dal SPD. Con MEMSET abbiamo poco più di 31.000 MB al secondo, quindi abbiamo 31 GB. Che è molto vicino all'upper bound che avevo calcolato io. I risultati di MEMCOPY sono eh, più o meno la metà. E quanto sarà andata bene la mia RAM? Quando ho attivato l'Extreme Memory Profile. Andiamo a vedere di nuovo. Perché. Con MemCopy abbiamo 40.000 MB al secondo, quindi 40 GB al secondo. E qua ci ho perso parecchio, di più del 20%. E con MemCopy mi aspetto che questo che sia più o meno la metà. in realtà è un po' di più della metà, però siamo là. È chiaro che con l'Extreme Memory Profile in maniera assoluta io vado da 30 GB al secondo a 40 GB al secondo. Ovviamente sto arrotondando, eh? quindi effettivamente c'è un incremento delle prestazioni. Però non è l'incremento che mi ero aspettato. Questo è dato da almeno due motivi principali. Il primo motivo è che Foronix, come c***o si chiama? Foronix viene eseguito sul sistema operativo. Il sistema operativo fa le sue cose al sistema operativo, chiaramente. Qualcuno potrebbe dire ma c'è test di Linux? Che quello viene eseguito addirittura senza sistema operativo se questo video vi piace lo farò un'altra volta però questo non risolve il secondo problema la latenza perché la memoria ram non funziona istantanea ha dei tempi di latenza i tempi di latenza di una ram sono quattro il primo si chiama ovviamente non li ricordo column access strobe latency è un nome molto complicato per dire l'accesso a una colonna di memoria fate finta che la ram sia un grandissimo foglio di calcolo excel quelli sono i tempi necessari. Che quando la RAM dice: Mi serve questa colonna di RAM. A quando effettivamente quella colonna diventa attiva. Però mica possiamo prendere tutti i dati di una colonna di una RAM, dobbiamo prendere anche una riga. infatti, questo dà un altro tempo di latenza chiamato row Add, add row address to Column address delay. La prima latenza per accedere la colonna, la seconda per accedere la riga, e questo ci dà una una cella di memoria, però quando dobbiamo accedere alla RAM dobbiamo accedere magari a un'altra cella di memoria. E infatti questo c'è il terzo tempo di latenza, chiamato RAW precharge time, cioè il tempo che impiega la RAM per cambiare una riga per andare alla successiva. E infine abbiamo il RAW active time, che è quello più lungo di solito. Quando una cella di memoria viene selezionata, qual è la latenza di questa cella di memoria che ha bisogno per poi sparare i dati o scrivere i dati? E quindi cos'è questa unità di misura? Non sono nanosecondi, non sono picosecondi, non sono secondi, sono cicli di clock. Il primo, il Column Axe Strobe Latency, è un numero esatto, quindi nel mio caso occorrono quei 15-16 cicli di clock. Gli altri tre invece sono del lower bound, che significa che minimo occorre quei cicli di clock per avere una lettura e scrittura nella RAM. Quindi ricapitoliamo il primo tempo di latenza per se usare una colonna il secondo per se usare una riga. Il terzo per cambiare da una riga all'altra, la successiva. E l'ultimo per avere quella di me la cella di memoria effettivamente pronta, mettiamolo così, per leggere o scrivere dati. E quindi questo spiega perché il trasferimento dati reale si discosta così tanto dalle prestazioni teoriche che avevo calcolato. Ovviamente, come dicevo all'inizio del video, non voglio muovere nessuna critica su Ferri. Il mio era semplicemente un modo per portarvi un contenuto, tra l'altro proprio dedico al fatto che avevo montato di recente il mio computer. Però, se volete saperne di più, fatemelo sapere. Volete che faccia un test con mem 7 Il problema di Mem 7 è che poiché viene eseguito senza sistema operativo. Devo prendere la telecamera, spararla di fronte allo schermo, magari si vedrà una m***a però se lo volete che lo faccio scrivetemi nei commenti e quindi io vi ringrazio ancora per avermi ascoltato e vi rimando agli altri video che porto su questo canale spero di riprendermi al più presto da questa influenza che mi è venuta che non mi è passata più o è una settimana che ce l'ho e quindi ci vediamo alla prossima ciao chilo